Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con una tragedia che purtroppo ha visto perdere la vita ad un ragazzo di appena 19 anni che si trovava in gita scolastica, i particolari nel servizio di Chiara Sadotti.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 Infortunio sul lavoro oggi nel territorio aretino intorno alle 11.30 è rimasto ferito un operaio di 50 anni di eh, un'azienda che si occupa di giardinaggio. L'incidente è avvenuto in una zona del centro storico di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si stava occupando della cura di un'area verde quando è rimasto ferito da una fresa ceppi, ferito ad un braccio. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Arezzo. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Il cinquantenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fiorentino di Arezzo. Careggi. Aula sotto sequestro alla scuola Margaritone, come sappiamo la vicenda è di eh, ieri, questa mattina la scuola è rimasta chiusa per l'ordinanza firmata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli anche per consentire proprio i controlli in tutto l'edificio. Dai primi sopralluoghi è, è, è una parte diciamo circa un metro quadro, due metri quadri, proprio in fondo all'aula che eh, questi pannelli hanno ceduto, ora stanno valutando qual è quella che è stata la causa, però è una situazione localizzata proprio in quel punto lì. Sono a lavoro anche questa mattina i tecnici dell'ufficio manutenzione del comune di Arezzo per le verifiche del caso, dopo il crollo di una porzione di controsoffitto in un'aula di una scuola aretina è successo martedì mattina al cambio dell'ora alla scuola media Margaritone Margheritone di Biatricca. un improvviso avvallamento prontamente segnalato dall'insegnante in quel momento in aula da qui la decisione di evacuare la classe e poi il cedimento proprio mentre i ragazzi stavano uscendo uno studente di terza media è stato così colpito dai frammenti del controsoffitto venuto giù è stato portato al pronto soccorso dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura il sindaco di Arezzo per una verifica più approfondita dello stabile ha disposto anche la chiusura preventiva e precauzionale della scuola, un solo giorno ma che va ad aggiungersi alle vacanze pasquali. Proprio per evitare che ci siano altre situazioni di difficoltà all'interno della scuola, anche ripeto, da, da un primo controllo che era stato eseguito proprio ieri eh, non erano emerse situazioni di criticità uguali, anche perché eh, la tipologia di controsoffitto eh, che era in quell'aula lì in realtà è solo nelle aule del primo piano. Quindi nelle aule del piano terra e nelle stanze dei corridoi c'è un altro tipo di struttura che è diversa, non è eh, direttamente ancorata, incollata alla struttura, non è in appoggio come quella che è ceduta e quindi già la situazione è limitata alle aule del primo piano. Eh, dai controlli che sono stati fatti nelle altre aule eh, non c'era questa criticità, però ora eh, stanno facendo proprio un controllo eh, proprio tecnico, non solo visivo, e quindi stanno valutando bene la situazione. Eh, cioè cercando anche di valutare quelle che saranno poi dopo gli interventi che dovremo portare avanti. Tutto questo verrà realizzato in questi giorni di chiusura della scuola, in maniera tale da mercoledì che riapriranno le scuole di avere la scuola aperta chiaramente a tutti gli alunni senza nessuna preclusione. Per i primi controlli sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno posto sotto sequestro l'aula interessata dal crollo di alcuni pannelli del controsoffitto. Si è tenuta ieri la prima udienza preliminare del processo denominato Calatruria, la CGL Toscana si è costituita parte civile, la decisione sulle istanze di estromissione per la discussione dell'udienza preliminare è fissata al 30 maggio, la decisione della CGL non è di mera testimonianza, si legge in una nota ma conforme e coerente con il principio che solo in un contesto libero dall'inquinamento criminale può svolgersi il ruolo istituzionale riconosciuto dalle organizzazioni Sindacali. Parliamo adesso invece di una operazione della Guardia di Finanza, una ferramenta usata come base di spaccio. I finanzieri hanno sequestrato hashish, cocaina e marijuana. Cocaina, hashish e marijuana nel negozio nel centro di Montevarchi, ritenuto dalla Guardia di Finanza una vera e propria base di spaccio di droga. A scoprirla le fiamme gialle della compagnia di San Giovanni Valdarno con il supporto delle unità cinofile di Firenze. Nel locale i militari hanno trovato circa 130 grammi di stupefacente. È così scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti per un 45enne montevarchino, titolare dell'attività. La droga invece è è stata messa sotto sequestro. Sempre a Montevarchi le fiamme gialle hanno scoperto anche due lavoratori irregolari in un'attività del centro storico. Nei confronti del titolare, così scattato il verbale, rischia sino a 10.000 euro di sanzione per ogni persona occupata in nero. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle nell'ambito dei servizi di controllo degli esercizi commerciali. Ci spostiamo adesso invece ad Arezzo dove nel primo pomeriggio di oggi c'è stata una tentata rapina nella zona di Saione. Tentata rapina al negozio di ferramente casalinghi We Are Family in piazza Zucchi ad Arezzo. Sarebbero stati alcuni cittadini ad inseguire il malvivente e consegnarlo alla polizia. Il giovane, un 27enne con precedenti, era armato di pistola e si è introdotto all'interno del negozio intorno alle 15. Voleva portare via soldi e merce ma non c'è riuscito, sarebbe stato messo in fuga dallo stesso titolare aiutato da alcuni residenti e commercianti della zona. Nel frattempo sono arrivati gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo che lo hanno preso in consegna e accompagnato in questura per le procedure di rito. Poi, sentiti alcuni testimoni, hanno recuperato la pistola che si è rivelata una scaccia cani. Per il 27enne potrebbe profilarsi l'arresto. Torniamo a parlare della nomina di Francesco Macria, presidente di Estra, sulla vicenda e adesso atteso il parere del Consiglio di Stato. Era l'inizio del 2023 quando il Comune di Arezzo aveva presentato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio sulla illegittimità della designazione di Macria, presidente di Estra. Martedì 4 aprile si è tenuta la prima udienza senza però un pronunciamento. L'appuntamento era infatti dedicato ad eventuali approfondimenti e chiarimenti delle parti. Per la decisione si dovrà attendere ancora un mese. Il 10 novembre 2021 ANAC, l'Autorità Nazionale per l'Anticolazione, Corruzione, firmò la delibera che portò alla decadenza immediata di Macri da presidente di Estra. La legge prevede infatti che nei comuni con più di 15.000 abitanti per passare da consigliere comunale a presidente di una società con le caratteristiche di Estra sarebbero dovuti passare due anni. Così però non fu secondo l'autorità. Nel frattempo Francesco Macri, dopo l'assoluzione da ogni accusa al processo Coingas, potrebbe tornare alla guida della Multitili di Toscana. È infatti già iniziata la partita delle nomine e oggi in indipendentemente dal giudizio del Consiglio di Stato, non ci sarebbero più impedimenti per un'eventuale nomina di Macri alla guida di Estra, in quanto il periodo di raffreddamento imposto da ANAC si esauriva a fine dello scorso febbraio. Si tratta comunque di una partita ancora tutta da giocare. Sul fronte nomine i comuni soci delle province di Arezzo, Prato e Siena non avrebbero ancora aperto il dossier. Una messa in carcere per i detenuti della Casa Circondariale San Benedetto di Arezzo al termine della cerimonia religiosa alla quale ha assistito anche la vedova del sovrintendente Emanuele Petri. Lo svelamento di una targa che è accanto al defibrillatore proprio donato appunto da Alma Petri. Il servizio. Buongiorno signora Petri, sono un ospite della Casa Circondariale di Arezzo. Qualche giorno fa ci hanno detto che lei avrebbe donato al carcere.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 mi appaiono chiari alcuni aspetti, commenta la dottoressa Martina Della Bella, psicologa e psicoterapeuta che appunto terrà questo singolare corso. Ho redatto uno schema, ha detto, creato ad hoc con incontri mensili su temi di psicologia generale in cui affrontare temi della nostra vita quotidiana che necessitano di una gestione anche interiore diversa per essere gestiti nel migliore dei modi. Sono sei gli incontri già programmati fino alla fine dell'anno. Parliamo adesso invece di liste di attesa. Per abbatterle c'è una ricetta della Regione Toscana.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 I saldi estivi in Toscana inizieranno il 6 di luglio e proseguiranno per 60 giorni negli ultimi anni, afferma il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni. Ci eravamo abituati ad un avvio il primo sabato di luglio, ma quest'anno sarebbe caduto troppo presto, addirittura il primo del mese. Questo posticipo fissato in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome lascia invece alcuni giorni in più alle normali vendite stagionali, anche se aver scelto un giorno infrasettimanale potrebbe rendere un po' meno brillante, appunto, la partenza dei saldi estivi. Si è concluso con la consegna degli attestati il corso di barman inclusivo, organizzato dall'agenzia formativa CESCOT di Confesercenti Arezzo in collaborazione con la cooperativa sociale Monte Locale, nei locali della scuola eh, di cucina Chef, al 17 di via. Spallanzani ad Arezzo i 15 allievi hanno ricevuto l'attestato del corso di formazione barman inclusivo un diploma dal doppio valore sia dal punto di vista lavorativo che sociale in aula hanno imparato i segreti dell'arte del mestiere ma le ore trascorse insieme sono state preziose anche per rafforzare i legami di amicizia e di inclusione. E siamo allo sport, manca davvero poco per l'Arezzo al traguardo. Adesso di fronte c'è l'impegno contro l'Ostia Mare che dopo il grosseto ha detto mister Indiani è una delle partite più importanti. Il rischio è di, di che ti basti la prima finale vinta, cioè che ti, tu sia soddisfatto della prima finale vinta e della seconda. La seconda non dargli l'importanza della prima, vediamo di sfatarlo questo, questo discorso. Indubbiamente ecco, la partita di sabato era difficilissima e ne siamo usciti direi, nel modo migliore. Eh, due finali, è chiaro, a questo punto se vince anche la seconda finale e arriva allo sconto diretto 9 punti di vantaggio, sono tanti, a quattro alla fine. Ma è chiaro, è la difficoltà di, di, di entrargli dentro di, di fargli go con queste caratteristiche qui, però rispetto all'andata, oltre all'allenatore cambia anche il sistema di gioco. Molto probabilmente avranno scelto un discorso più, più, più coperto, non lo so, ecco, perché tutti i gironi di ritorno noi analizziamo le ultime due o tre partite. Chiaro, le ultime due o tre partite insomma, è una squadra che io lo dissi già all'andata. È da stupirsi come mai con una qualità tecnica del genere abbiano questi quei punti qua. Chiaro non lo sai perché non sei dentro figuriamoci se voglio entrare in loro. Però vedendo le qualità tecniche dei giocatori singolarmente hanno poi, molto pochi punti. Ma io credo fu importantissimo e lei con sa con quella situazione là, perché uscì lì con tre punti strafondamentale però bisogna guardare in tutto l'arco del campionato e, e credo forse, forse la più importante è stata a Pian Castagnaio proprio dopo Ostia dopo la sconfitta di Ostia che andammo là con 5, con 5 punti di svantaggio noi eravamo a Pian Castagnaio a meno 5, a meno 5. prima all'inizio eravamo a meno 5 con il rischio di andare a meno 8 ecco la squadra emotivamente fu lì che disse guardate siamo a meno 5 perché però oggi poi alla fine no? oggi si è dimostrato che possiamo giocarcela, anche noi fino in fondo non siamo da meno 8 rispetto a loro e loro in quel momento andavano a 1000, lo dicevano tutti. L'anno scorso quando c'è Mica No, non vincemi il campionato, non vincemmo lo scontro diretto lì a Pochi Forse fece peggio. No, quando la cosa è importante, è difficile. L'anno scorso, addirittura, andammo lì con più due con la sconfitta. Ma andavamo sotto a tre giornate alla fine. e Quest'anno la consideravo, ecco, consideravo fondamentale, prima all'inizio. Poi visto, poi dopo la fine, dopo anche il risultato di giorno dopo è la pianese. Però non lo puoi sapere, noi giocavamo prima. Sì. Ecco, la facevo difficile, difficile, difficile, difficile, yeah. quando, ecco, mi succede, tu esci fuori da una partita difficile, difficile, difficile, se esci bene devi risultare, credo, yeah. e poi, ah, in ultimo mi dissisava anche per, per quei ragazzi che erano venuti no, no, no. là, rabbicati su un ciglione, a incitarci anche senza vedere la partita e ecco, mi sembrava molto me, bello il no? risultato di loro. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.